No! No! No! Ah! Huh? Ah! Ah! Questo? Non puoi spostarmi. Sì, TRECAPOT DEC! -e, e ora staremo proprio a vedere come ti la caverai contro pura energia, Mecha! Eh? Aspetta, ma che succede ora? Sembrerebbe che la vera prova stia per cominciare. Trek può farcela. Ragazzi, tutto ok! Ragazzi! Trek! Il tuo guardiano potrebbe non essere all'altezza! Sta aumentando la sua spinta! Devi essere una roccia Concentrati Dobbiamo resistere e vincere Ma i miei amici Dobbiamo vincere se vogliamo davvero salvare Gorm Guardiano, non abbiamo scelta Non riusciremo a resistere a lungo Alla fine rischiamo di perdere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 Sì! Potentissimo! Vuol dire che Trek ha superato la sua prova! Un risultato davvero sorprendente, giovane guardiano! E anche una lezione importante! Oh, lo so, lo so! Chi va piano non va lontano? Tra l'incudine e il martello? No! Bastoni e pietre mi rompono le ossa! Qualche volta si deve cedere terreno per guadagnare terreno! Sì, questo ha molto più senso! Gormiti, <ride> gormiti, raggiungibili! land! Gormiti!